Ciao a tutti, vediamo in questo video come dividere, come spezzare, come splittare, come affettare, chiamiamolo come vogliamo, questa linea, quest'asse stradale, questo come vedete è unico, lo possiamo vedere anche dalla tabella attributi, è un'unica un linea, un unico asse. Bene, vediamo ora come suddividere questa linea in funzione a dei punti. Possiamo tracciare manualmente dei punti, oppure con qualche plugin aggiungiamo dei punti casuali, eh, o a una certa distanza predefinita, e ehm, vediamo come eh, dividere quest'asse. Questo è un problema abbastanza noto. Eh, allora, eh, aggiungo molto rapidamente dei punti, quindi questo problema di aggiungere i punti non è un problema che sto... Oh, affrontiamo in questo, in, questo, in questo video tutorial io aggiungo molto rapidamente dei punti ecco qua questi punti potrebbero essere dei punti anche solamente vicini non è detto che devono essere sovrapposti anche se la, so, la sovrapposizione non avverrà mai comunque eh, eh, il primo e l'ultimo punto lo, lo tolgo perché eh, non serve quindi questo lo tolgo e questo lo tolgo, ecco qua, bene, ora come vedete io ho etichettato l'asse e la lunghezza è 1617,98 metri, bene, ora gli dirò di spezzare, dirò a QGIS e vediamo come, di spezzare questa linea in funzione di questi punti, quindi noi abbiamo un punto, 2, 3, 4, 5 punti, quindi lui ci deve creare 1, 2, 3, 4, 5, 6 linee, quindi 6 seguimenti. Allora, per fare questo lavoro, in modo molto rapido, è di installare un plugin. Ora vediamo qual è. Plugin, questo qua, si chiama Network. Quindi qua nella, nella casella cerca scrivete Networks. Comparirà questo plugin. Lo selezionate, lo installate. E eh, l'installazione metterà il plugin sotto vettore. Vedete qua? Networks. Va bene. Allora, come funziona questo plugin? Funziona in questo modo. Dobbiamo selezionare il layer lineare che dobbiamo dividere. Quindi si seleziona, si avvia il plugin, quindi network, e tra questi vari strumenti noi utilizzeremo Connect. Quindi clicchiamo su questo. Ecco qua. Abbiamo un menu e tentina. Da questo menu e tentina andiamo a selezionare come ci suggerisci il point layer, che è il primo. E il raggio di ricerca. Il raggio di ricerca è importante nel momento in cui, come dicevo poco fa, i punti non si trovano sovrapposti alla linea, ma si trovano a una certa distanza. Quindi, questo è il raggio di ricerca. Quindi, in questo caso, possiamo lasciare uno. Se il punto non so, dista non so, 3 metri, mettete 3-4 metri, in modo tale che lui va a fare la ricerca. Ok, fatto ciò, ok. Non appena si fa ok, il plugin in automatico mette in editing il, il layer lineare e lo suddivide. Infatti, vedete, ho semplicemente fatto un refresh dell'immagine. Dell Infatti, il layer è sempre lo stesso, solamente questa volta l'ha diviso, come vedete qua. Anche qua, vedete anche l'etichetta, non è più mille, un chilometro, ma l'ha suddiviso in parti uguali. Bene, se questo lo salvo e chiudo, vedete? Quindi seleziono questo, c'è questo, seleziono questo, poi seleziono questo, questo qua. Una piccola nota. Se apriamo la tabella attributi, noi dovremmo trovare 6 elementi, ma in realtà ne troviamo di più. Ecco qua, in realtà ne troviamo 11. Perché? Perché 11? Perché se seleziono questo ed è questo. Seleziono questo, seleziono questo, questo, questo, questo e questo. Come vedete, ci sono alcuni. Bene, questi qua non sono altro che dei punti, mm, o meglio, dei segmenti di lunghezza nulla. Cioè, cosa? cioè che significa questo se io qua uh, deseleziono se qua aggiungo un campo lunghezza qua mettiamo real precisione 13.7 e qua andiamo a cercare la funzione lunghezza lunghezza ok Salviamo e chiudiamo, come vedete, alcuni seguimenti, in particolare questi qua, sono di lunghezza nulla. Quindi, quello che vi consiglio di fare è subito di selezionarli e cancellarli, e lasciare solamente quelli che ci interessano. E quindi, abbiamo suddiviso una linea in parti uguali. Ciao, a presto.